a tutti i ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi faremo Fortnite e una challenge con Thomas. Saluta. Bella. Bella. E in pratica ogni kill che faremo, eh, ci cambieranno l'arma. La prima arma è l'arco, quindi è un po' easy. Mamma mia, Poi c'è la grafica? No, tu sei già passata alla prossima no, dalla carata, no, non sono scusate, scusate, no. No. no ah mi sono killata da solo, bello gg oh si! Sì. no la seconda arma è troppo p adesso appena arrivi vicino me la vedi ok scusi No, vabbè. io non so eh, eh, È la, la, la, trafica. la trafica. Cosa? No, vabbè, vabbè. Fra, infatti che questa mappa che riesce a fare la prima kill l'ha già vinto. Beh, dai, ti faccio fare i primi 100 di danno. Ok. Cosa? 130? Ma fatto fatto i fatto? Sì, ok. Sei uscito. No, dove no sei? Dove sei? Ma tu dove sei? In quella in quella cosa. Ah, eccoti! Ah! Oddio, oddio. oddio, no, adesso anche te la metaglietta! No! Vediamo di trovarti! Ma Ma chi vede vede una moto? Moto? Eh, infatti non, non, non mi vedi e io non vedo. Non avevo nemmeno niente scegliuto, sì, ti piace il Battle Royale di Call of Duty. La deagle Cosa? No, no, ah, ma mi sei spaventato. Ma mamma non che mi spara. Avrei fatto 156. Eh, è uscito il nuovo Battle Royale di Call of Duty tipo due giorni fa. È troppo figo, secondo me. L'ho visto secondo me, riesce pure ad arrivare a, a, a Fortnite. Infatti io lo sto scaricando. Non so se mi sia già caricato tutto. Sì, sulla play. play. Sì, c'è anche sulla play, ma cos'è? Oddio. Oddio. Lo scar, lo scar. No, vabbè. Io sono... Ragazzi, piccolissimo momento pubblicitario, vi rubo pochissimi secondi e andate tutti a seguire Ignoranza su Whatsapp. 1071 follower, proviamo a farlo salire. Niente, link in descrizione e vi faccio tornare al video. E eh, vabbè, ma io ho 70 di vita. Appunto. No, ma no, te non c'è che no, cosa c'è eh, il Quello da 100 colpi. Sì, quello che ha ragazzi. no, no. Quello lì è troppo forte. Vabbè però comunque sì, lo scar. Ma ti fa il coso biondo? No, vabbè. Eh, pochissimo. In pratica del picconate e sono morto. Papà. Avevo dei no, Cos'è? è il lancio granato ah danate. è vero no ti sei suicidato ti sei suicidato serio? Sì. siii sì. Non no. un giocatore accente di io pensavo che mi avessi ucciso no cioè. ma sei andato tanto lontano da dove mi avevi chillato, vero? un eh, si nota io so dove sei, sai? eh, eh io non, non riesco a scegliere di più fai a passare il turno no ho tutto smirato un bordello ma, ma cioè, hai eh, killato perché mi hai messo all'angolo se no di non ce la facevi no ma, oh, ma io non ti ho visto non l'avevo visto dove eri io ah ecco io ho 95 No, la prossima arma è un po' difficilina. Però è comunque fattibile. Ma, ma come si chiama il Vai, lì? vai. Cosa dici? Cos che, mi Cos'è che come Ah, ma basta, eh, sai che adesso se entri nel negozio te lo fa cioè te lo fa vedere come schermata iniziale. Mi sa che si chiama tipo Zone, Zone qualcosa, Zone word, boh, non lo so, non me lo ricordo. Ma dove cioè, sei? sei. Oh? Sì, sei qua te Però te lo... Sto sì, l'hs Diciamo che un laser così non si vede tante volte Uh, 2hs Ma come sai T'ho fatto 2hs, figa Se non ti chiamavo con 2hs sì, ma ci mettiamo la vita però. Po po po oh, fra, non, non, mi, non mi riesci a trovare? Non mi trovi più? Se mi no, nascondi. non no, mi sono nascosto, non mi trovi più. <ride> no! <ride> hai pochissima vita, hai pochissima vita. No, fra, sì, cosa ha visto? Cosa visto? No, fa, aspetta, stai fermo, stai fermo un attimo, no, no, non mi sparare. Vieni! Lo vedi lì che c'è un robot per un tot di materiali? Però non abbiamo mazzo. Se avevamo i mazz. Vabbè. No! Sei.. No, sei, te, sei. Non sai che merda che c'è dopo, quindi mi sicuro. Ho visto.. l'ho visto? Però mi sono scordato cos'era ed è il Famous Blue, perfetto. Mio. Bellissimo! Non mangiano Ma darsi. Lo sai che è il cane di mio cugino? Che è presente eh, il cugino di prima, no? eh, Lui c'ha un cane che è un pastore tedesco ed è gigante. E ha mangiato il sedile di, di, eh, di mio cugino io non, non riesco a chiederti Aia, quest'arma la so usare molto bene io, quindi... Scusate, cioè, è da, è da spammone non No, non è da spammone, per niente proprio No, però si mette tanto a ricaricare Eh, so! No, eh, devi, devi, devi fare, fare una SS, devi essere... Eh, di messi, messi, messi. se fai 180 però è troppo più Abbiamo la stessa vita No cittadino. non te l'avevo visto figa Oddio Sta qua sta qua non è il caccia No non è il caccia pure io pensavo che fosse quello Sta qua non, non me lo ricordavo Dan. Non me la ricordavo eh, quando il... c'erano gli aerei inciso Cosa hai fatto? Non sono troppo Che arma hai adesso Che arma hai adesso te lo scopo No non mi fai a questo collegamento. No! Ah, ma non fa danno il piccone! Non lo sapevo! Eh, 102 Kim! No! No! Benissimo! Eh, non è impossibile, però... Eh... Mi sa che subito dopo... Mi... mi sa che subito dopo... a ah, quello c'è l'arma finale che lascia stare, veramente lascia stare. È forte? Eh, no, no, è l'ultima arma per vincere. È la più nabba del gioco. No, è vero che c'è, però, la La ma io sono strana adesso c'è da, da ridi ecco adesso da adesso, da ridi. adesso si ride aia sono Mi cattivello eh. non come non ti ho, ho preso presa. cus Vai. no fra ho già capito chi vince qua ma c'era tempo poi... nooo tra... Sì, facciamo... Adesso, facciamo una cosa adesso Ci killiamo con tutte le armi, arriviamo al Bolt Action bianco e ce la giochiamo, ok? Ci facciamo killare No no no, no, no, no. ce però... la facciamo in pezzo Ce la rigiochiamo? Ok Sì sì sì Andate il video